Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi non ci vediamo da un sacco di tempo e vi volevo far vedere una cosa che ho costruito per voi. Allora, innanzitutto, adesso ci troviamo in una ama chiamata Volete dei Pillager. Quindi, innanzitutto, non nostra che questa cesta non serve a niente. Cosa interessante. Cos'è questa roba? Allora, io lo, lo so che nell'inventario sono pieno di cose. E che senso ha? E vabbè. Allora, lo so che voi non vedete niente adesso. Ma... Lo so che voi non vedete niente adesso, però. Basta, ah, sto corno del cavolo! Oh, no. Ecco qua la vostra sorpresa che vi avevo promesso. Ve l'avevo anche detto nel sito. Scusate se non l'ho detto nel video, ma è una sorpresa. Sia per me, per il mio compleanno, anche se l'ho fatta già. Cioè, Se l'ho fatta io, è vero. E poi sia per voi. Allora, la, se, la scieri, se vi iscrivete al canale e lascerete almeno, almeno, almeno Mille mi piace Allora costruiremo una cosa di più grande, ma molto grande, molto molto molto grande E basta Allora, innanzitutto andiamo qua Dove c'è il nostro amico coso dei villager, villager, chiamateli come volete. Allora, qui innanzitutto si entra nello stato. Allora, c'è solo il cartello arrivederci per il momento. Che qua? C'è arrivederci in praticamente un sacco di lingue. Au revoir. Ma shada in cinese, in italiano, in inglese, in non lo so, più in polacco però, e poi in tedesco. Auf Wiedersehen! Auf E vabbè, questa sarà la vostra sorpresa. Ci sono tre isole, un lago artificiale formato da quattro dighe praticamente. Il palazzo dello Stato, allora il palazzo dello Stato è quello più importante da farvi vedere. Cominciamo bene! abbassiamo un attimo sto cavolo di volume allora uh, music e sound master volume mettiamo 36 oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh music and sound master volume off Oh, ecco. e poi stavo dicendo che ci sono tutti questi piani sei mensa gli uffici. Sette mensa. Adesso andiamo nel mio ufficio. Dopo vi faccio vedere la cosa più bella. Eccolo il mio Leo. <ride> Piccolino: perché a me mi piacciono le cose piccole, e su vista su vista isola. Insomma, poi se scendiamo di qui. E andiamo dietro questo muro, letteralmente, ci sono due porte. Lo so, lo so, lo so. Voi volete vedere? Siete eccitati, eh? E siamo arrivati! Voi starete pensando. Eh, e quindi Leo, tutta sta roba qua. Cioè, solo per questo. No, no, no, no, no. C'è anche Questo. Poi di, di, di, qua non, non, non, ecco, di, di qua non fateci caso perché non ho ancora costruito. Ecco, me, mettiamoci una barriera così, ecco, Bene. poi si sale, si sale, si sale, e poi si può scendere, scendere, scendere, scendere, scendere, scendere, scendere, scendere, scendere, scendere, scendere, scendere fino a qua. E arrivati allora una volta arrivati qua, si si è in un parcheggio ma non c'è solo questo di parcheggio non ho ancora finito il parcheggio ma c'è anche questo ma c'è anche questo perché dai non, non si sa mai ma c'è anche questo dai un viola no e poi un arancione non, non ci sta mai male <ride> ecco e poi da qua è da dove siamo venuti giù noi poi ci sono due uscite di qua che esce davanti all'ingresso del palazzo dello stato che vi ho fatto vedere prima E poi di qua uh, si esce cioè dalla parte opposta della montagna Allora qui stavo tentando di fare una metropolitana ma la devo aggiustare con voi Perché non, non, non funziona più niente ecco. E poi siamo arrivati qua dalla parte opposta della montagna dove c'è poi casa mia. Beh. Adesso noi ci salutiamo. E nel prossimo video. Che sarà tra più o meno una settimana. Perché oggi dobbiamo anche andare via. Che domani. Siamo un po' indaffarati. Insomma. Non fa niente. E quindi non ho molto tempo per... Per fare video. E basta. Quindi diciamo che non mi devo far vedere dal sedere, ciao, ciao, ciao, ciao, e al prossimo video!